a tutti da cati e bentornati nel mio canale allora io oggi sono qui per presentarvi questo semplicissimo scaldacollo realizzato con questo filato allora io ho scelto di utilizzare questo filato della mistrico filati linea a chiappa sogni allora ho realizzato questo scaldacollo con un solo gomitolo quindi un gomitolo da 100 grammi ed è 280 metri la composizione di questo filato è 35% lana merinos, 35% acrilico e 30% poliestere. Va lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo, 6. Allora, io per eh, ho lavorato questo copri eh, scusate, scaldacollo con l'uncinetto del numero 5 quindi ho lavorato tutto il mio scaldacollo con l'uncinetto del numero 5 però ho avviato le mie catenelle con l'uncinetto del 5 e mezzo per ottenere delle catenelle più morbide perché ehm, nel primo giro dopo che abbiamo fatto le catenelle andremo a lavorare subito il punto puff quindi lavorando il punto puff eh, la catenella seguente eh, tende a stringere stringere e quindi poi eh, rischiamo di non vederla e allora ho, ho avviato le mie catenelle con con l'uncinetto mezza misura più grande allora questo filato perché diciamo vuole eh, realizzare lo scaldacollo con il mio stesso filato questo filato lo ho acquistato nella merceria di giuseppe coletti e come sempre, sotto al video, nel box informazioni, vi lascerò il link della pagina Facebook del, di Giuseppe Coletti e il numero di telefono. Ok, allora detto questo, possiamo iniziare subito eh, a realizzare il nostro scaldacollo. Io comunque, eh, dato che lo scaldacollo già l'ho fatto, vi farò un campione con un altro filato. e Comunque, la lavorazione è quella. Allora, io per iniziare il mio scaldacollo ho iniziato con 88 catenelle quindi ho preso la misura eh, del mio collo soprattutto della testa perché deve entrare dalla testa comunque eh, ho preso la misura e poi quando ho avviato le mie catenelle o diciamo ho aggiunto ulteriori catenelle comunque ehm, ho fatto un numero di catenelle un numero pari ecco perché lavoriamo su un multiplo di 2 catenelle ok quindi adesso prendo il mio filato e iniziamo eh, con la lavorazione eh, ripeto farò un campione comunque la lavorazione poi eh, è molto semplice ed è anche molto veloce Infatti, io questo copri scaldacollo, scusate, dico coprifalle perché ehm, diciamo dopo che l'ho fatto, che l'ho ho finito, finito, mi sono resa conto che se aggiungevo ancora delle catenelle ehm, sarebbe venuto fuori un bel coprifalle incrociato. Anche perché questo scaldacollo non ha cuciture, quindi l'ho lavorato tutto così. Però poi da questo effetto incrociato. Che poi adesso, quando iniziamo il lavoro, vi faccio vedere come com si fa. Ok, fare il mio campione ho avviato 50 catenelle. Che adesso vado a chiudere a cerchio con una maglia bassissima. Qui nella prima catenella iniziale, quindi faccio la mia maglia bassissima. così adesso faccio una catenella e allungo il punto quindi rientro nella stessa maglia e faccio delle maglie allungate così 1 2 3 è il primo punto che ho allungato 4 adesso chiudo faccio una catenella quindi salto una maglia e vado nella maglia seguente. Allora tiro un pochino il filo questo. Ok. Quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro un punto puff. Quindi allungo le maglie, faccio 1 2 3 4 chiudo tutte le maglie così lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo faccio una catenella per chiudere bene salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro ancora un punto puff quindi allungo una maglia 1 rientro 2 3 4 Chiudo tutte le maglie, lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo. Una catenella. E ripeto questo questa lavorazione per tutto il giro. Quindi faccio un punto puff, una catenella per chiudere bene salto una maglia e nella maglia seguente lavora ancora un punto puff catenella salto una maglia vado nella maglia seguente e faccio ancora delle maglie allungate così quindi andiamo avanti così per tutto il giro punto puff catenella saltiamo una maglia maglia seguente punto puff catenella saltiamo una maglia maglia seguente punto puff quindi lavoriamo così per tutto il giro a fine del giro quindi faccio il mio ultimo punto puff allora scusate un attimo quindi 1 2 3 e 4 una catenella quindi sono alla fine del giro a questo punto non andiamo a chiudere il giro facciamo di solito e chiudiamo nella con una maglia bassissima per fare diciamo il l'effetto incrociato dobbiamo girare il lavoro così qui dove abbiamo iniziato con le catenelle dove qui abbiamo il filo corto e allora qui metto un marcapunti qui sul dritto del lavoro metto un marcapunti sul primo punto puff quindi ripeto per, per ottenere l'effetto incrociato dobbiamo girare il lavoro quindi giriamo facciamo in questa maniera e lavoriamo senza chiudere il giro proprio qui al centro dei due punti puff dove abbiamo saltato la catenella e la catenella di base entro e faccio il mio punto puff 2 3 4 una catenella vado qui al centro dei due punti puff dove abbiamo saltato la maglia di base e lavoro il punto puff una catenella Vado qui al centro dei due punti puff e lavoro il mio punto, i miei punti allungati, così una catenella e vado avanti così per tutto il giro 3-4. Adesso noi lavoriamo per tutto il giro e quando arriviamo alla fine ci ritroviamo poi di nuovo qui dove ho messo il marco punti quindi adesso lavoriamo e poi e vi faccio vedere e come dobbiamo andare avanti va bene quindi lavoriamo quando siamo quasi alla fine del giro vi faccio vedere che noi torniamo di nuovo punto di partenza dove ho il mio marcapunti sono arrivata alla fine del giro come potete vedere facendo tutto il giro sono arrivata al punto di partenza quindi noi abbiamo girato il lavoro e abbiamo lavorato qui nella parte dove abbiamo iniziato con le catenelle quindi facendo adesso tutto il giro siamo tornate di nuovo Qui dove ho il mio marcapunti, adesso non chiudo il lavoro, vado avanti. Quindi ho fatto il mio punto puff, vado qui nella catenella di separazione e continuo a lavorare il mio punto puff. Quindi, questa lavorazione non ha un inizio, non ha una fine, dobbiamo lavorare sempre a giro fino all'altezza desiderata quindi io sono andata avanti per 35 centimetri voi se volete potete andare avanti 40 45 dipende da voi eh, diciamo come più vi aggrada ok quindi la lavorazione molto molto semplice molto facile però poi alla fine viene questo effetto così eh, incrociato quindi noi in qualsiasi modo giriamo il nostro lavoro risulta in questa maniera ok quindi adesso andiamo avanti e non dobbiamo fare altro dobbiamo solo continuare con il nostro punto puff. poi il lavoro fa tutto da solo noi non dobbiamo fare assolutamente niente quindi adesso io faccio un po di giri e poi alla fine vi faccio vedere eh, come fare un bordino? Perché lasciarlo così um, non mi piace molto. Quindi, poi alla fine facciamo un piccolo bordino, ok? Quindi faccio un po' di giro e poi ci ritroviamo allora ho fatto un po di giri facciamo conto che sono arrivata alla misura eh, alla mia misura quindi io con il mio eh, scaldacollo sono arrivata a 35 centimetri quindi facciamo finta che io sono arrivata alla mia, alla mia misura adesso voglio fare un bordino faccio il bordino sempre con il punto puff però in questa maniera allora mi fermo in un punto qualsiasi perché tanto non c'è ripeto un inizio e una fine quindi vado qui nella catenella di separazione faccio una maglia bassissima una catenella e faccio un punto puff, una catenella e qui nella catenella di separazione nell'archetto nell seguente faccio una maglia bassissima così tiro su di nuovo il punto e faccio un punto puff chiudo catenella archetto seguente maglia bassissima una catenella tiro su il punto e faccio il punto puff chiudo vado qui nell'archetto nell di una catenella e faccio una maglia bassissima ecco e così chiudo il mio scaldacollo quindi ve lo faccio rivedere una catenella tiro sul punto faccio le mie maglie allungate ora eh, qui dato che ho un campione una volta ne faccio tre, una volta ne faccio 4 di maglie allungate comunque è solo come dimostrazione qui invece ne ho fatti 3 perché il filo è molto spesso quindi eh, tre punti allungati in, un, in una maglia vanno benissimo ok quindi alla fine poi quando fate tutto il giro, vi rendete conto che siete arrivate qui perché questo è diverso dagli altri punti. Quindi arrivate qui, poi spezzate il filo e nascondete tutti i fili. Il filo, questo quando abbiamo iniziato il lavoro, è la fine e il nostro scaldacollo. Poi è pronto quindi vedete con la lavorazione che abbiamo fatto che abbiamo girato il lavoro eh, dalla parte sotto ecco l'incrocio poi diciamo l'incrocio poi è automatico quindi poi lavoriamo sempre a giro fino a raggiungere la misura che desideriamo non abbiamo cuciture non abbiamo chiusure non abbiamo inizio non abbiamo la riga quando ad ogni fine giro iniziamo con la maglia bassa con la maglia alta non facciamo assolutamente niente è un lavoro molto semplice che possono fare anche le più diciamo le principianti e quelle che hanno appena iniziato a lavorare all'uncinetto e fare un simpatico scaldacollo, ok? Se andate, eh, diciamo, se invece di 35 centimetri lo fate, che ne so, 40-45 centimetri, eh, diciamo, viene più lungo così potete fare sia come scaldacollo e anche come cappuccio, va bene? Allora, il tutorial è durato pochissimo anche perché come ripeto la lavorazione è molto facile quindi non c'è bisogno di tante spiegazioni spero che questo progettino è stato di vostro gradimento e che dire niente vi ringrazio vi saluto e alla prossima un bacione a tutti ciao